Che cos'è Reiki? Una definizione che a me piace è l'antica arte dell'autoguarigione e un modo per comprendere che cos'è Reiki può essere attraverso l'ideogramma che racconta come avviene questo sistema di autoguarigione. Possiamo andare a vedere, l'ideogramma è composto da una serie di tracce, da una serie di tratti fatti con il pennello. In questo caso abbiamo il cielo e nel cielo passano le nuvole. Quindi, quando ci sono tante nuvole, quando il cielo è denso di nuvole, a un certo punto arriva il lampo, quindi l'energia arriva e arriva soprattutto la pioggia. Queste sono le gocce di pioggia. Un quadrato è una bocca, quindi, sono io che parlo due quadrati sono due uomini che dialogano, che parlano insieme. Tre bocche possiamo tradurlo come gli uomini che parlano con l'eterna essenza, con il primo creatore e quindi eh, chiedono aiuto, chiedono eh, nutrimento, chiedono energia. Questo è il simbolo dell'uomo, quindi questi sono due uomini che sono all'interno di un tempio e quindi attraverso la preghiera, la preghiera è qualcosa di molto importante in cui mi ascolto e chiedo aiuto e sono in contatto con l'Eterna Essenza, quindi dialogo su quello che mi è il progetto, su di cosa ho bisogno e a questo punto arrivo a questa energia a sostenermi e ad aiutarmi. Questo simbolo si chiama REI, tutto quello che mi circonda. Anche qui troviamo ancora l'acqua dove abbiamo una pentola